Presente, eh, Franco Marcucci assente, Fabrizio Quarelli assente, Poligarfo Volante è presente, Alessandro Quartuccio presente, Giancarlo Ruzzi presente l'assessore Fulvio Cocchi presente. Eh, è stato quindi che c'è il uh, numero legale, considerando che c'è il numero legale diamo inizio ai lavori della Commissione. Allora noi abbiamo avuto un primo incontro qualche giorno fa, cioè il mio discorso dove abbiamo eh, sostanzialmente sviscerato determinati aspetti legati alla questione Puccini e dove eh, abbiamo auspicato in una seconda seduta di commissione che è quella odierna eh, per avere delle spiegazioni da parte di, soprattutto dei dirigenti e da parte del professore come proponente in questa legislatura. Eh, dunque, eh, cercando di fare un breve esulto della questione, abbiamo visto intanto che il 13 agosto, infatti, dalla delibera che è stata approvata da questa maggioranza il 13 agosto scorso e in cui sostanzialmente sono stati, eh, è stata approvata la convenzione o anche eh, definita in questo caso un accordo di programma tra la SECR, che è la proprietaria degli apprezzamenti di terreno in questione, e l'ente comunale. Quello che eh, ci siamo chiesti, da cui eh, qui è stata scaturita la decisione di convocare la Commissione sia la volta scorsa che oggi, è eh, la constatazione che all'interno di questa delibera approvata il 13 agosto non si fa assolutamente riferimento ad una delibera di giunta del datata 3 maggio 2012, proposta dall'ex sindaco eh, Carlo Pemi, in cui viene revocata la delibera del 2009 che invece viene ripresa in questa del, ehm, di agosto del eh, 2012 questo che significa che si fa a riferimento sostanzialmente ad una delibera in questa che è stata approvata ultimamente che in realtà deve, dovrebbe essere assolutamente revocata grazie a quella del 3 maggio di Uteni Abbiamo ovviamente chiesto delle spiegazioni per cercare di capire anche i motivi per cui questa delibera del 13 agosto manca dell'attestazione finanziaria e questa seduta di commissione è di conseguenza legata eh, anche ad avere eh, a questi motivi, cioè dovremmo sostanzialmente avere delle, delle risposte e chiarire questi aspetti che comunque al momento eh, sono abbastanza orgogliati sono non abbastanza oscure. Quindi intanto eh, a questo punto approfittiamo della presenza dell'assessore all'urbanistica Cocchi per eh, capire se eh, possiamo avere delle, delle spiegazioni in merito e, e poi aspettiamo che intervenga anche il dirigente dell'area tecnica e mi auguro che arrivi anche Cosimo eh, Mazzone per eh, darci spiegazioni per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Prego. Posso fare una brevissima... Che non, ho, non ho conoscenza di tutto il pregresso che mi sembra che duri da qualche migliaio di anni e, e mi sembra di, per cose che ho sentito che c'erano in gioco quantità completamente diverse da quelle attuali non so perché sto cercando, ho chiesto notizie anche io su certe cose non so come è stata costruita la scuola via Campo di Carne sulla proprietà secca, quindi che è una delle parti dei contenziosi poi so che è stata pagata il terreno. comunque non ho quello che posso dire è che la proposta che è pervenuta dalla secca con i pesi urbanistici in gioco e il, la parte di rapporto che ne, di, di vantaggio che ne aveva l'amministrazione comunale, quindi le due, i due pesi si equivalevano, quindi aveva un, non dico un atto dovuto, ma era approvabile se poi il Consiglio Comunale decideva di approvarlo perché aveva rimesso in in ordine una serie di cose che evidentemente prima non c'erano e non erano accettabili. Cioè è stata fatta un'istruttoria poi se viene Rocca ce lo spiegherà meglio, sulle quantità, sia cubature, così come sono distribuite, quello che ne veniva e ne derivava di vantaggi all'amministrazione, un asilo, una scuola materna che viene costruita Appositamente l'housing sociale, una serie, tutta la zona la sistemazione: quella con gli oneri concessori, normali la sistemazione delle strade, eccetera. Quindi, dal punto di vista formale, era approvato. Poi ci sono contenziosi vecchi che, ovviamente, io non ne ho conoscenza. Ho chiesto di averne poi. Cosa ho sentito dire che il consiglio comunale, però dal punto di vista prettamente tecnico non c'era un motivo di... <coughs> poi il fatto che era... non so se era lo stesso progetto che era stato ritirato da Uffegli, questo non lo so, non sapevo neanche di questo ritiro né del perché è stato ritirato, però io parlo solamente da un punto di vista tecnico, urbanistico. Cioè, secondo lei 90.000 metri cubi di cemento mm. eh, sono equiparabili a una, una costruzione di 4 ore di asilo? Cioè, no, secondo è lei c'è anche un, un, un eh, vabbè, una colonna, una, una piazza? Secondo no, il valore... Certo, no, c'è un, un edificio. Quale edificio? Per ufficio? Che va eh, al comune? No, che qual è? Io non ho letto io le definizioni che va il comune. Ci stavano sulla una carta? Eh, ma no, non ho letto io. Non vale <coughs> ho letto perché ci quello sono troppi eh, di negozi, troppi di abitazioni e troppi di austerità sociale. Quindi il comune, non vedo lì questi, questi, questi uffici del comune. 1500? Si deve costruire da solo? No? No, no, no, ci sono, ci sono, perché c'era nel quadro economico, quindi non è quella. dico, dal punto di vista tecnico, ora qua stanno sicuramente questi 37. 36.000 da destinare a residenziali 37.800 uffici commerciali e servizi stanno qui, quelli del comune e 16.000 di housing social c'era sì, la tua che c'era la tua per voi certo certo comunque se aspettiamo un attimo specificato bene quello che sta per il comune quello che sta attivare quello è specificato bene poi, se dobbiamo entrare in merito delle, delle sentenze, che eh, appunto, come eh, detto l'altra volta, il, nel campo giuridico, forse lì eh, non siamo le competenti, però lui tecnicamente ti dice che bilanciamento tra pubblico e privato quello c'è come per legge ce deve essere giusto? Sì. perché se non c'è un giusto bilanciamento una cosa per la sono compresi di tutti gli altri che, cioè in realtà lui ne ha 36 edificabili come abbinazione, abbinazione. E per eh? poi c'è il commerciale, quelli sono i metri No, no? Questo, questo, questo è il commerciale. No, ma il commerciale e i servizi c'è anche la parte del comune. E in più ci sta l'asilo, che qui non è neanche citato, o stanno questi 37.0. No, no, no, i servizi signora, la scuola paterna è un servizio. Poi andiamo sul fiducio. Questa è ver... delibera dove, dove viene riassunto, Scusate, ah, eh, riassunto. nella delibera dove viene, viene riassunto, quindi nello specifico non si sa, però la delibera riporta tavola 1, tavola 2, fino a tavola 15, su ogni tavola è specificato quale. tutto quanto. Specificato sì. Abbiamo le tavole e vediamo, vediamo, vediamo quello che c'è. Posso... Eh. Sì, no, no, non viene contestato il fatto che le tavole. Scusa se non volevo dice. No. Allora, è, parola... è che è parola il presidente può decidere se un altro consigliere può prendere la parola non deve non può, esprimere, allora, non può esprimere il no, parere favorevole eh, o meno è il momento che la commissione trasparenza se, se parli di trasparenza altro po' intervenire eh, scusate, vabbè, comunque stiamo parlando del problema sta di stare consigliere allora cerchiamo di parlare di non so neanche io non sono siccome questo un problema scusate allora, il regolamento non ci dice che gli altri consiglieri non possono intervenire all'interno delle commissioni al massimo non possono loro esprimere un parere favorevole o eh, non favorevole rispetto all'oggetto della discussione, anche perché tra l'altro la Commissione di trasparenza non è che è vincolante in qualche maniera, si fa un verbale alla fine della seduta e di conseguenza non vedo il motivo per cui i consiglieri comunali che comunque state, hanno eh, a cuore un problema legato alla nostra cittadinanza non possono prendere parola se il consigliere Policarco Volante non mi che... sembra corretto che un consigliere comunale fa parte della Commissione ad altre commissioni non ci vado, se vado per questo sito la sì. Sì, è, no? è una scelta. Stiamo parlando di un problema reale? No. È una no, no problema. non confondiamo capo. però le due cose. Allora, da regolamento non c'è scritto bene, nulla bene, di questo genere. Quindi... È il problema è se è regola. se, se questa regola dobbiamo modificarla la modifichiamo il tutto la politica, se la maggioranza pure sta commissione. Scusa, non fa parlare l'arci? Ci stanno due dei minoranza. No, se veno pure la maggioranza dentro sta commissione. Io ho parlato pure. No, questa cosa. No, no. Io sto qui per discutere problema. Voglio ascoltare. Il presidente i consiglieri soprattutto l'assessore e il dirigente No, perché io volevo dare un contributo. Ho no. scadere no, la discussione di competenza. Oh, io non ho detto a me che tu parli come la quando vuoi, però non è una regola no. giusta. No, però no, io cioè, ho, ho chiesto, ho uh, chiesto. No, eh, sì, per sì. Per no per non è rispondere il problema di presidente, posso per mica far parlare, chi voglia, no? No, no, no non so, so, so, Tantanini, quindi se vogliono intervenire e chiedono il permesso eh, a farlo se e venuto. hanno il permesso a farlo allora convogliamo sì. sì. sì. il posto di venire rombina la situazione perché la gente eh, cioè, dobbiamo formalizzare tutto eh, eh, questo poi deve diventare l'intervento dei cittadini se consigliere facciamo tipo di polemica dobbiamo stare fino alle 10 quindi se si apre una discussione seria dobbiamo stare anche i cittadini possono parlare stiamo facendo una discussione seria stiamo infatti facendo una discussione seria e magari se con un contributo magari da fare delle domande si no. si sì, sì, ma se non si stavano polemiche mie... che siamo tutti qua. posso Prego. scusate mi fa verbale o no? la compagnia di no? non mi dà per tanto le notizie perché lui ha studiato la cosa no? la prima parte della commissione urbanistica ha studiato la problematica non aveva fatto una domanda? No, ci avrebbe preso. Era soltanto, raga, se no, è. la studiate. Ma nemmeno il balist che era a dire, era gentile, siccome si stava discutendo delle tavole, no, non è che siamo non siamo d'accordo alle tavole. Forse il, il, il comune no, ha fatto, pure, ha fatto una, diciamo scusi, una convenzione anche magari a favore del comune. Ma quello che contesta qui la commissione è quello che abbiamo contestato qui è l'atto perché il vestito che fa la delibera che stavolta il 31, il 13 agosto, la delibera numero 21, parte da, da un fatto da una delibera revocata, quindi da, che ha delibera 48, perché noi non è che stiamo a contestare a scuola, la scuola, la strada e tutto, non tanto là. Noi contestiamo l'atto che è stato votato, perché l'atto nasce su una delibera revocata. Guarda, se tu leggi la delibera, che è questa qua, quella revocata è quella È questa, è questa che la revocata è... la delibera del giunta che la delibera del dice, sì. è proprio la delibera di consiglio, ascolta, la delibera di consiglio... Eh, non è formale? Non è formale, te lo conto del eh, te lo conto da quando... questo qua. In più, Eufemi non è che ha revocata così, te l'ha motivata, dice, Sono, finisco sui E ti dice, guarda che nel fare eh, la convenzione, la trattativa... No, il comune rimane scoperto in quanto di quantum, cioè decidiamo che il quantum è fare, no, i 90.000 metri cubi al comune gli viene la, eh, la scuola gli uffici comunali ma dentro alla trattativa ci sono le particelle del che già sono del comune ecco dove sta, è che quelle particelle le ha inserite nella trattativa cioè il campo sportivo e la scuola di fatto il campo sportivo specialmente già con questa sentenza uh -huh. è del comune, quindi andava fatta già la trascrizione. Questo è quello che manca, l'atto questo, viene annullato la convenzione nel suo, viene annullata da, da questo tribunale coordinato, dove gli dice, oh, per il campo sportivo siamo d'accordo, e lo dice, una società che è d'accordo, nelle parole. Poi dice: No, però a scuola non ho avuto dei riscontri miei. Voglio più, e gli dice: Non siamo del tribunale. Fa ricorso al tribunale civile. Ma noi contestiamo l'atto con cioè, okay, che stavo stato scoperto. Poi le tavole, il comune, poi sbagliamo. È, che è tutta il, il tempo è scontato. È tutta la fissazione generale. generale è certo, sì, sì, è il tutto, tutto mondo, mondo, il tempo del campo. Vale. Quando si o dice, come si chiama? O dice, della io, credo, no? io credo che il dirigente eh, credo parlo per una super supposizione vale, credo che si, gente, eh, eh, voto, eh, come eh, come il dirigente abbia il loro è già del comune non ha dovuto con questo rinvenzione no, ti aggiungo la, la, la allora, la lui fa riferimento lui fa riferimento dice, visto che Allegato alla relazione tecnica sociale al quale si vince alla presione comunale di all'accordo di programma, opere e proprietà per circa 13 milioni e 8 di euro, che la società proponente intende attribuire, attribuire alla differenza in attivo all'investimento. Quale contropartito a contenzioso in essere? richiesta i 12 milioni di euro, forbice ipotizzata dai 7 ai 12, 19, media 9 milioni e mezzo di euro. Quindi c'è una forbice, lui dice che c'è una forbice dei 7-12 milioni di ore, non è così, perché già la parte già è nostra, ecco dove sta quello dico io. Poi che secondo me dove, questa va revocata questa, è rifatta la trattativa. Tutto lì, stato va rivocato, è riproposto l'atto, come oh, mi Io già sono proprietario. come va a fare l'acqua se è una cosa, che io già sono proprietario. Non mi puoi quanti 12 milioni di euro se una cosa che Mati l'altro quindi è sbagliato e tra qua poi rispecchia tutto il piano i tre piani no? quello urbanistico poi quello economico e quello di gestione di tutto, tutto il pacchetto dei 2300 appartamenti quello che saranno perché è stata una competizione di gestione all'interno di essa questo è quello che, quello che viene contestato non è il fatto che fanno la scuola fanno la strada quello va bene se vanno stai competendo è l'atto che è sbagliato in quanto noi già siamo proprietari questo tutto lì quindi il conteggio e, di, di, di la forbice è sbagliata il conteggio della forbice è che è un sia... per... La forbice è esclusa, è quello, scusa scusa scusa quello scusa. che è già sì. che è il comunico. è escluso. Come è escluso? Si viene richiamato, anche oh. lui. Sì, viene richiamato, lo dice lui, ha richiamato di quello di ora. Se non è escluso, anche a fare. Non è che tu vedi il pezzo che ti fa conto a me, fa un altro pezzo che ti fa conto a te, no, fa visto della sua interessa. Di fatto quando Femi revoca, qua la delibera di revoca, che questa qua lo dice chiaro chiaro, lo dice chiaro chiaro, quello dice qua all'inizio, lo dice chiaro chiaro. Revoca perché, perché già siamo, eh, eh, ecco, lo leggi. Ma tu sei convinto che la delibera che ha fatto Femi è la delibera necessaria, la prima? Cioè, la delibera che ha fatto Femi di Giunta a che serviva? Perché l'ha fatta? Perché l'ha eh, no, fatta? E, e perché l'ha revocata? A ah, me lo dici, ah, certo, ma certo. <ride> <ride> che so, eh. No, no, non sono stato mai ma tu ma mi devi spiegarmi. Spiegar spiegar perché, perché, perché, perché Perché non avete verificato che questo problema l'ha creato qualcuno almeno nel 1991-92? questo pezzo carta no, di carta che ci ha, ha, ha consentito con il pezzo di carta di fare scuole se riuscite a fare un treno di altri no, su questo c'è ragione di fare questa è la stessa no, ormai... detto, te... del depuratore no. costruito sulla terra di altro questo è un giochetto che si parte però non l'avete mai contestato ma io li... voi si, lui, quando? voi eravate così nel 92 al 2002 eravate voi no. c'è un altro da fare nel 95 e poi c'è il 96 Perché ah, non l'hai contestato nel no. 95 ma che cosa? come non sapevi? nel 1984 ma spiegami a che senso ha ad avere una delibera di giunta dove prende atto di un protocollo, e una delibera giunta che revoca la sua presa d'atto di quel protocollo. Che, che ha revocato? Che ha approvato e che cosa ha revocato? Questo questo no, perché? No, perché perché ha fatto questi due atti? Devi io e il Presidente del Consiglio No, non ho fatto io io non sto aggiunta le prove ah, nasce no, di 81 non c'è no, stata una livello. relazione fatta no. proprio programma. no no no relazione no relazione con un'impresa diversa accolto il programma Accordo il programma è accordo il programma è una cosa verbale che hanno fatto Accordi il programma accolto il programma è fatto fatto l'accordo il programma come nel 1984 si alza il consigliere Marcello De Pausi alla prima votazione e dichiara noi 84, 84 c'è cioè una delibera, dov'è sì. una delibera? non so che si è qualificata. Del 84 Marcello dichiara, ma scusate un attimo, c'era una delibera fatta dal centro sinistra. Allora era dal sindaco Pizzardi di espropri con tutto quello che come funzionava la vostra. Forse funzionava meglio. Tutti i cartini messi a posto, per come mai l'avete evocata? Quindi l'amministrazione successiva, forse era dicendo destra con Mariano, non lo so. Ma è qui dentro che stavate appresso revoca Galatto, Deve slopio. E inizio sta stanno Fino ad oggi. Però, però chiamiamo una cosa. Allora la mia domanda è, mi ma sei mai chiesto tu durante questo anno dell'amministrazione comunale perché un sindaco di allora ha creato questo problema? Perché serviva sì, la scuola. Ma, magari ma un io un di fronte a una certa situazione con i danni che hanno creato gli altri non vado ad avere sulle spalle la Corte dei Conti. No, ma questo c'è la no? Al contrario, poi ci pure, è al contrario perché, perché poi come devi ah, spiegare, tu, tu sì, magistrato, ah, ti ecco. farai una domanda e dirai perché questo ha fatto questa delibera di giunta? Perché vuole revocata? Ti farai domanda. No, questa domanda lo chiami? È una revocata, no? Perché lui alla fine perché dice: Io, ho visto, visto che me ne devo andare, quindi revoco tutto. Allora, vuole fare questa se ne va? perché non ha revocato? Tutto quello che ha fatto durante il periodo ho preso, dei la quattro la... mesi, compreso no, l'aiuto... Ah, la e allora, allora, all il magistrato, allora, allora, allora, allora, ti allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, noi siamo qua per correggere. <ride> i danni ne hanno fatto uh, uh, uh, questa e questo è quello allora, che si è andato no, no, no, questo che no, no, è arrivato a no, questo no, no, punto noi non possiamo e non, non possiamo mandare no, l'amministrazione e no, perché non no, abbiamo poteri no. no. per farlo no ce l'abbiamo no, sì, no. Perché perché i poteri no. c'era la magistratura sì, c'era la magistratura io non sono magistrato solo la cosa che ti chiudo qua una cosa che non con niente Qui è stato pagato 700.000 euro. ma ah, ricordami, sono stati pagati 700.000 euro per un esproprio. Perché, perché l'ufficio comunale dove c'è l'ufficio tecnico, dove tecnico in che in indennità occupazionale sì. pur essendo totalmente abusivo? Qual è? E nessuno prende proprio i Perché? Cosa. Sì. Perché? Sì. perché spiegami non so chi te, te lo dici eh, non, so ah, non so io ma che ha un affitto indiretato passionale indiretato e fare. quanto gli hai dato in dieci anni quanto gli hai dato in dieci anni a 200 mila euro l'anno ma andando un po' di mente ogni riferimento è fatto in persone estremamente casuale c'è una causa, uguale è c'è una causa, c'è una causa, c'è una causa, si parla male c'è una causa, c'è una causa, parla il fatto è che di di non è mai non c'è niente cui c'è il problema 5 5 c'è 5 5 5 5 c'è 5 5 5 5 c'è 5 5 5 5 5 6 5 6 6 che 6 un'altra questione 6 che ma è chiaro 6 6 6 6 6 6 6 No però scusate, così noi non ci stiamo capendo un granché, eh? perché allora beh, si cioè fa riferimento, eh, allora, ci manca il dirigenze. Eh, io sarei d'accordo, al momento che anche in Commissione di Urbanistica sostituì la, la relazione relativa sì. proprio alla tutta la questione cucine prima di esprimere un parere favorevole e portarla in aula. Eh, cioè, insomma, sono presenti diversi cittadini io vi pregherei di fare un piccolo mh, diciamo, quadro io vorrei, vorrei che fosse anche... soprattutto il dirigente io lo faccio senza problemi però giustamente intanto questa delibera forse c'è un mero errore che può essere rettificato non è che la delibera è sbagliata tutt'altro il mero errore è che è stata menzionata una delibera di giunta che ha annullato un'altra delibera di giunta che non aveva senso di esistere né prima né dopo quindi questo è stato il mero errore di questa situazione per quanto riguarda tutte le tavole menzionate su queste ordine 16, 15, quelle che sono c'è allegato a una documentazione una convenzione nel protocollo d'intesa che è stato stilato nel lontano 2009 e credo che ne avverranno ce ne sono stati altri ma ne avverranno altri sicuramente saranno tutti i protocolli di intesa che avranno una ragione di esistere più di quelli firmati negli anni precedenti o non firmati, perché c'è una convenzione chiara e precisa dove sarà la parità delle spese, delle entrate e uscite dell'uno e dell'altro, l'arricchimento parlente che comprende non i 700.000 euro per indenità occupazionale o per indennità che è stata poi e di fatto il comune successivamente alla limitazione dei 700.000 euro o 900 milioni ha fatto un atto di acquisizione della scuola e del, e del campo sportivo e qui non è menzionato, non c'entra l'accordo di programma, esula quelle due cose ed un accordo di programma in riferimento a quel terreno che è stato espropriato e ha un valore perché lui ha rinunciato anche al ricorso all'espropriazione, ha rinunciato al ricorso sulla scuola e sul campo scuola in attesa di definire questa situazione che qualcuno nel 91 gli aveva firmato un X di compensazione. Parliamo di 145.000 metri cubi. Possono passare a 50, possono passare a 130, fino ad arrivare ai 90. Il 90 è comprensivo di mi, ci sono 1000 metri quadrati per gli uffici comunali, Quindi, cioè... una rotatoria, una piazza, una scuola, l'asilo una superficie di terreno per poter realizzare le eventuali costruzioni. Per coloro che e avranno le demolizioni sulla fascia costiera, la legge sul piano casa stabilisce che il comune deve stabilire i terreni a monte della fascia costiera per le eventuali demolizioni dei fabbricati e quindi dare una compensazione a questa situazione. Esiste le opere di urbanizzazione e il costo di costruzione, lo pagheranno quello per la scomputa la differenza per interno all'interno al, al, al comune. La viabilità. Che loro proporranno è una viabilità secondaria all'interno per andare sia all'auto sociale sia al collegamento via di carne, Quello che è stato chiesto e aggiunto su questo, su una serie di delibere, che sono delibere da, da 35 al 52, è stabilire dei criteri, dei parametri approvati dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale e dalla Regione Lazio, dei parametri per dire non facciamo tutte abitazioni, stabiliamo un criterio che abbiamo modificato che era il 60 e il 40 tra attività commerciali, donne e supermercato tipo 16 civili, attività commerciali e abitazioni. Questa delibera è stata rimodificata la tavola e tutta la documentazione, in riferimento ai criteri e ai parametri dettati dalle delibere di consiglio comunale approvate dalla giunta regionale. Quindi quello che è applicato qua sopra rispecchia variamente le normative e c'è l'arricchimento per l'ente perché l'arricchimento per l'ente qual è? è che i 14 ettari di terreno solo 3 ettari compresa la piazza e compresi i parcheggi verranno usati dalla società proponente la differenza rimane tutto di proprietà dell'ente comune il quale potrà fare anche altre trasformazioni sui terreni rimanenti che all'interno per esempio il campo sportivo, il frontale strada non è del comune la scuola campo di carne frontale non è del comune, ma solo l'area del fabbricato e l'area del campo sportivo sono state acquisite al comune. La sì, L'area della scuola è del campo sportivo, la non l'area antistante, quindi è stato un errore da parte di coloro che hanno fatto l'acquisizione, però esiste oggi e la scuola oggi è del comune, il campo sportivo è del comune. Allora, per poter definire tutta questa situazione si è divenuta una transazione. Ha detto: Ok, i 145.000, non più, saranno 90.000. Ma a queste condizioni dovrà fare prima il 30, il 40, il 50% delle opere di urbanizzazione di tutto ciò che riguarda l'illuminazione su quel territorio. Dopo potrà iniziare il suo 30% delle edificazioni. Le progettazioni iniziali presentate con due stecche in una certa maniera sono state totalmente modificate. Quindi la parte frontale di via Campo di Carne avrà un grosso spazio di servizio, una lato e grossi parcheggi all'interno e una, un'altra strada compranare parallela alla via Campo di Carne e parallela alla via... Come si chiama? Torso Arezzo. Questo ha fatto sì che il quadro economico... <ride> di questa situazione avesse un utile, ci fosse un utile di 9 milioni e mezzo circa che guarda caso rientra quasi nella parità delle forbici stabilite, stabilite dalla, dalla, dalla sentenza dalla perizia che ha prodotto un senso ma la sentenza è da Da nessuno. Eh, sta eh, da, eh. da una forbice, no, dai, non c'è nessuna sentenza che stabilisce che quella è una forbice. È no, no, no, no, no, c'è stata una perizia del, del tecnico comunale e del tecnico del tribunale, e, i quali hanno stabilito che era 14 milioni e mezzo Vedi. di danno, che dovevamo. Eh, eh, chi c'è la scusa, pre... scusa se non la perizia di quello che perché possiamo dire quello è di una venizia che stabilisce che sono mille idee non è così e perché il dirigente sta scritto è questo non è pazzo. però di fatto se vuoi produrre la trasformazione di un territorio e tu arbitrariamente prendi un terreno e ci fai una scuola su un terreno tuo io vengo o ci faccio il campo sportivo sì. tu il minimo che fai no, qui. mi porti in contenzioso Quel terreno che tu vuoi espropriare non è un terreno di cioè, è, è un F. Lascia perdere, ha espropriato l'area di sedine, questa e questa, punto. Beh. Questa qua intorno non è sua, non è del comune, è del privato. Beh, Chiaro? È del privato? Beh. La strada passa qui, quindi tu che fai salti per arrivare qui? Oh. Allora a questo punto che cosa, che cosa avviene? Quali? la legge forse la legge forse questa atto di esplorazione 20 anni fa sicuramente avrebbe avuto un successo maggiore perché l'esplorazione si pagava in base al terreno che aveva una produttività a zero ma oggi una volta che tu me l'hai edificato la produttività è diversa quindi io dovrei calcolare un un arricchimento di questa cosa no, era F2 era F2 era F2 F2, F2. F2. F2.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 tu vai là. a E ho quando va a vedere il no, portegallo mi ha pure la macchietta per me io no, no, no, no, ho capito allora <ride> però quello che tu non mi piace a no, capire non. No, perché, no, perché noi parlavo una lingua ma io voglio trovare una soluzione in logica oh, oh, no, oh, no, che diciamo allora, io che sto dicendo sono due cose, due cose fatto. ha fatto, no, fatto l'administrazione no, E l'abbiamo fatta tutti pensavo che abbiamo la Primo gli atti che non del Consiglio, altrimenti erano, stavamo a fare altre cose, a Derivare era l'altra e non c'era una E il quadro economico, quando lo dice appartamenti che iniziare a male, no? Il quadro economico di vendita, la vendita va a carico del comune, io ci ho detto al Consiglio Comunale, e non capiva Rocca, e tu mi avevi capito, no? Poi dice, vabbè, un quadro economico, valutazione economica oneri nuove costruzioni della SEC oneri che prende la SEC sociale, sociali l'osili sociale è quello che si deve davvero il comune non può stare a carico della SEC deve stare a carico del comune Guarda che e io... i 4 milioni il quadro ottenuto... economico non l'ha fatto il comune No, ecco qua il, economico, il, comunale, il, economico, il, economico, economico, il Consiglio Comunale, il quadro economico lo presenta per legge, eh, colui che presenta la proposta. Eh, Eccolo. Eh, e da quel chesso, no? Sì, la... ci ha messo pure il timbretto. Chi? Insomma, io eh, la... no. chi ha messo? Il comune. Vedi, il signor Giordani, il proprio conforme, date una copia, eh? Per il papo conforme? Il quadro, il quadro economico. rappresenta colui che presenta li... fatica... so. la proposta. Ehm... La quando tu fai la convenzione e fai la e poi senti la convenzione finale, le, le che vuol dire? se la, la, avanzo, la proponite un la la convenzione si approva la proposta si approva per colestando che la riserva dell'amministrazione comunale al momento della firma può modificare la convenzione e rivederla in mille maniere in mille modi non è che quando presenta un piano di legato è il cittadino che presenta la proposta di convenzione non la fa il comune non mi sembra che i cittadini abbiano se non lo sanno cosa non si dovrà se non lo sa no, no, no. allora la, no, no, no, la convenzione la, la, la bozza di convenzione presidente, la presenta il committente uh -huh. non la presenta il comune il sì, comune è prima di firmare la convenzione la analizza la bozza la bozza F2, F2, damma la grita! Damma la grita! la f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f f 2 devo al F2, F2, sono no, no, no, no. No, non F2, f non f oh f 2 f 1 f f 2 f 1 f 2 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 Presidente. Presidente, noi dobbiamo do, noi qui credo non solo dei Presidente che ha convocato e siamo felicissimi di questa cosa però giustamente dobbiamo se deve essere approvata, deve essere definitiva dobbiamo trovare la soluzione più logica possibile, più chiara possibile, più legale possibile, su questo siamo tutti d'accordo eh? non è che dobbiamo per forza, se qui c'è per me l'errore una nomina, un ammissionamento di una deliberazione ripeto. E io sfido che il giudice non si faccia questo chiarimento e dire perché ha fatto questa delibera e perché l'ha revocata. No, perché ha firmato per l'altra, visto che ci si trova su di Aspetta, Allora, se per me era dubbio, se per negligenza o per distrazione è stata inserita una deliberazione di giunta che la stessa giunta ha revocato, bene, vuol dire che questo potrebbe essere un atto da rettificare in alcune parti del Consiglio Comunale. Punto. Certo. si ma non certo. giudica la validità di quell'atto. questo potrebbe ah. essere ah. questo. non è non che dico non cambia la, dobbiamo... la sostanza però dell'atto. personalmente non dico che deve essere per forza legale anzi c'è un errore va rettificato e quindi lo siamo tutti per la rettifica e la legalità di questo atto se poi l'atto non è fattibile non è fattibile non è che stiamo facendo assumire la questione però si dice su questo scusate la commissione si riesce su questo argomento perché effettivamente ci sono dei punti non, delle cose che non tornano quello che tu definisci vale, il mero eh sì, infatti, è un posta. Allora, quello che definisci il mero errore formale poi diventa un errore di contenuto perché allora la delibera del 13 agosto che voi avete approvato non cita per niente la delibera precedente, precedente fatta da Eufemi, fa riferimento ad una cosa che ormai è inesistente. Quando è che diventa di contenuto? Nel momento in cui vai a leggere, prendi la delibera 41 del 3 maggio 2012, tu premi pochi, pochi giorni prima, parliamo di tre giorni prima delle elezioni, vuole scaricarsi dalla coscienza di tutta questa storia e di conseguenza revoca, non è che la fa così, la motiva. Ci sono dei motivi, motivi che sono importanti. Portiamo le magistrature e vediamo se sono carico quello dicano di no, no, no, Ma che è è è cazzo. Ah, no, no, no, no, no, no, no, allora, Scusa, ma se qui nel consiglio, Aspetta, oggi facciamo una, una, una, una, una modifica, una delibera, non è che la possibilità? Allora la delibera si struttura in questo modo, visto che c'è questo premesso, che c'è questo, sì, sì, sì, sì, eh, dato atto, atteso, eccetera, eccetera, sì, sì, allora date tutte queste premesse e sì, sì, si arriva a deliberare. Se le premesse sono sbagliate, la delibera è nulla. La delibera non c'ha senso di esistere perché fa riferimento a delle cose che sono esistenti. Sì, ma tu devi avere risposto a diventa di contenuto, non può diventare ma, soltanto ma, ma una nazione di comune. Poi un'altra cosa, la cosa che è emersa dalla, dalla scorsa seduta e che nessuno ancora fa ha chiarito, i dirigente ovviamente se ne guardano bene da partecipare alla Commissione Trasparenza è un'altra storia allora per quale motivo si arriva ad una convenzione dal momento che il contenzioso comunque dalla, dalla sentenza del 2003 del Tribunale di Roma praticamente ci dice che il Comune ha ragione e soprattutto lo condanna semplicemente a dare l'indennità alla SEPRO relativa all'esproprio è questo il punto che nessuno ci chiarisce Poi magari può darsi pure che hanno ragione però nessuno si è degnato fino adesso di darci una risposta, né in aula né in commissione trasparenza. In base a quello che stava dicendo Cristina Policarpo, ha detto bene voi in queste ultime parole, io ecco, non sono membro di questa commissione, e per essere persona corretta e deputata al consiglio comunale scelta dai cittadini, voglio bene alla mia, mia terra come voglio bene al mio gruppo consigliare ma ho, ho fatto appello come il capogruppo del Partito Democratico insieme al Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri, nonché i tecnici che hanno seduto di fronte a noi, di prendere parole e darci spiegazione. E la lingua bacca come tante vuole, nessuno ci ha risposto. Allora io ho dei documenti qui che non ho avuto il modo di raggiungere le questione che potete ridare che io non li posso leggere, ma sarebbe cosa buona e giusta metterli. Eh, agli atti della commissione dico soltanto il titolo oggetto direttiva del sindaco e questa direttiva del sindaco parla sempre del piano di salvaguardia ma come ci dovrà spiegare quando un prefetto scrive e ci dice sia il sindaco e il presidente della commissione urbanistica nonché il consigliere comunale a suo tempo Luca Di Fiori, dicono che sono da cessare tutti, tutti i rilasci di concessioni edilizie affinché non venga rifatto il suo regolatore allora io abbiamo votato contro che la salvaguardia non è più abbiamo votato contro abbiamo sì, votato di questo, questo adesso ecco, se mai la no. legge allora eh, come ne <coughs> eh, dico questo Riccardo, che noi comunque siamo scagionati dal fatto che abbiamo votato contro e abbiamo fatto appello ai consigli di maggioranza tutti al sindaco tutti nessuno escluso che volevano alcune delle delucidazioni eh, delle delucidazioni al riguardo abbiamo detto facciamo un plastico vediamo c'è crisi perché no c'è una cosa fatta bene può darsi che eh, non è che uno questo eh, è un altro concetto non è perché uno no, sta l'opposizione opposizione deve si dire, si dire si no si e chi è maggioranza si deve si dire sì fa... noi non siamo qui per spragare ma... la no, non siamo qui per sfragare maggioranza noi siamo qui eh, siamo ehm, deputati siamo deputati per essere vigili su quello che una maggioranza sta producendo questo è allora in galera non ci manda nessuno noi abbiamo votato contro e non ci andiamo ma l'appello che facciamo noi ai colleghi di maggioranza. Quindi l'appello che facciamo noi sono... ai consigli di maggioranza mi è, mi dire, sono... è dire, ma voi quello che state facendo? Vi abbiamo chiamato in causa, abbiamo voluto rispondere, abbiamo, fatto, abbiamo chiesto di fare le partecipate, di, par di parlare, di parlare con, eh, con, con, eh, con i cittadini, di fare un plastico, eccetera. Perché l'arroganza del Presidente del Consiglio, questo non è registrato, e tutto quello che ciò certo ciò, non è registrato. L'arroganza del presidente del Consiglio al 90 toglie la parola a tutti, ci fa uscire dai cani e ci dice alzi ah, la mano e tutti votano. E tutti i consigli di maggioranza votano. Io non ho mai assistito a una cosa del genere. Cosa, cioè, la provincia le... si sì, Eh? La provincia ha fatto. Che cosa? La provincia ha fatto. Boh, non è invitata, sì, tutti hanno votato. Ma no, lui qualche volta, con la una in mano, tutti insieme, tutti senza tutti parlare, in ah, nessuno, 48 consiglieri, 48 consiglieri <ride> provinciali, pure i fini che Mavacastai diceva se incazzava con Pietro co, Giorgio co, Berludi, e eh. Pier Giorgio, ah, e Pier Giorgio eh. votava, perché c'era il caso Manzù, perché c'erano i casi importanti che i 121 comuni dell'anno Romano, no perché c'erano i picci, facciamo perdere, i picci, i picci, no, no, non sanno i picci, però ci sono delle ostabilità riguardo, rispetto a tutti questi atti che noi comunque abbiamo prodotto, oggi c'è una minoranza che funziona e questo va riconosciuto Vabbè, no. certo. e così cresce anche la maggioranza ma e la, la maggioranza è più attenta è che va a sviluppare allora, eh, quell'atto del, della, commissione, della commissione di cui l'attuale sindaco era la presidente della commissione urbanistica ci sono dei punti in cui il presidente Luca De Fiori dice che non si possono rilasciare concessioni edilizie certo ma era un momento rancicolico è Era un momento è, arrivo, transitorio. è a risposta è a risposta è, è un momento transitorio a tu sai benissimo se oggi tu non gli la concessione di vizio Lissett, o di saper non oggi non c'è niente la risposta detto oggi come vive soltanto con questo è, cioè, a risposta, è ad risposta e a tutela è quello è un documento oggi tu pensa che c'è sta gente che il 40% paga le paga di molto e Il 60% non lo può oh, va. E allora, allora insomma, appunto per questo, appunto per questo che nessuno, eh, ma nessuno la... la... per questo non puoi tu fare, non fare non un mostro non non se non sai di quello. No, non, non, è è è no non puoi lasciare, non, non puoi prenderti un indice di cubatura, poi sono altre cubature da sistemare. Questo succede. No, questo, succede questo, no, no, no, no. Guarda che quello che. Se vuoi, sì, analizzati. Cioè, A voi analizzate, noi abbiamo la stessa densità abitativa di commissione, la stessa densità abitativa di commissione migliorare di occupazione Valenza ha 18 milioni di, so che di, di, di più di Ardea, anche perché ha una tipologia strutturata su billette sembrerebbe chissà che biletta biletta biletta esatto, cosa abbia fatto non è questo e è buon. il problema fondamentale è che tu ci sai fammi capire bene con un classico per vederlo meglio e qui è ragione perfettamente il problema bene è fondamentale è quello di studiare attentamente quali sono la viabilità i percorsi la, la, la, la, la fruibilità di, di, di, di, di tutto quello che dobbiamo Stim realizzare perché allora. la rubatura questa non è la prima Devo e non sarà l'ultima e non sarà l'ultima voi, voi i, vostri amici, i vostri amici sì, i vostri amici faccio... sono... no, amici ah, vostri anche sì. dei regionali hanno presentato inizia contrattata nel nostro comune per 50, 60, 80 mila uguali, i vostri amici di partito regionali e non, non ho hanno presentato compreso quello del pd compreso quello di animatori ehm. e compreso quella di qualcun altro che cosa? E che a contrattare se, se la proposta è completa se la proposta è per chi non devo ha io ma tu a voi il ma qua è contratto la unico no no perché no no no no no no no no c'è no no no no no no no no no no no ma che ne so io è fissata per dicembre ma la volevo perdere la causa? Voleva arrivare la causa e perderla? ma che fate? la voglio essere già in via preventiva no ma ci potremmo perdere allora andiamo a fare la preventiva 1984 chiama la prevenzione io la chiamo a ma lui è stata fissata per dicembre è stata rinviata 18 volte non rischiamo che la corte dei conti ci va fa, a fare la che l'ha fatto qualcuno che era dirigente all'ufficio al del ma hai pagato, e a e ha è, pagato. Il pure. E è certo che interviene la corte dei conti che ha dato 80 euro in più del suo punto eh, è certo e tra 720 che hai 700 oh, certo. scusa è certo che interviene la corte dei conti Vabbè, io dico che l'atto deliberato, cioè il Consiglio Comunale, i consiglieri di maggioranza che hanno votato, non hanno votato un atto illegale. Può esserci un errore, può esserci una rettifica. Per quanto riguarda quella deliberazione riproduzione, dire che faremo la proposta di una delibera di rettifica di questi atti, di... atti che hanno in questa maniera. Ma riprovare quello del piano economico, modifica alcuni atti, deliberi alcuni atti. è automatica. Guarda, che puoi portarla, modificare, puoi portarla, modificarla e riapprovarla. Ma no, ma è evidente che dal punto di vista tecnico, se si fa una rettifica a quegli atti, Ripeto, questa delibera menzionata qua sopra la Giunta ha Approvato. Ha approvato la giunta che non aveva senso di essere approvata sei... non, non aveva senso Cristina. non aveva senso non aveva senso. Non, non aveva senso approvarla perché il protocollo d'intesa non, deve... non lo fa la giunta il protocollo d'intesa non lo fa la giunta lo fa il la, dirigente la, la, la, la, il segretario la, la, la, la, la, e la prova del consiglio comunale è stata una procedura di eccessività particolare da parte del sindaco portarla in giunta e io vi spiego perché è stata un'eccessività da parte del sindaco dell'evocanda perché che non si abbia portato il discussione. Sei a Cristina, a che capisco. Telefono, ok, mi okay. Cattino. Alla... No, ma dove vai a prendere Se a prendere il telefono, a te. eh, se tu, sei tu, per tu, se sei molto sei molto tu, se allora, vuoi che tu, se vuoi che che tu, se vuoi che tu, se che tu, se vuoi che tu, se vuoi che tu, che tu, se vuoi che tu, se è è un massacro, un massacro, tanto ci voglio di se, se fate quello perché avete spiegato perché la fai e perché hai l'evocata. Volete proprio spiegare. Sì io sono magistrato, comunque non posso Comunque, come. Oh, la policía devo portare la macchinetta, eh! Perché a La la pure esalzare me ne ho mai tu io da mi guarda propongo che se ci queste cose no, per togli, fare proprio una chiarezza no? No? Allora, condivido no? la proposta di Mauro no? per dire perlomeno fare ciò che no? è perché non riusciamo a capire la progettazione in maniera questo che è poi emerso no. da no? oggi no? no? Sono cose che mi avevano già detto 4 giorni fa, allora la riunione di oggi è... Sì, parte io parte del... sono qui, mia zia è morta 20 minuti fa, io sono qui... 20 minuti fa è morta. Cioè. Però ti cioè. sto dicendo, avevamo disegnato questa, questa seduta, perché volevamo il parere dei tecnici di chiarissimo il posto è sbagliato avete fatto una cosa non stato, no, fatto no no no, no dai a lei si allora, è un sì, sì, sì, sì, sì, precedente io vi faccio parto, chiederò però ovviamente comincerò a scrivere quindi vi chiederò ai tutti allora, a questo punto approfittiamo della presenza del dirigente dell'area tecnico-urbanistica del per, per avere dei chiarimenti in merito alla... Posso, posso decidere se essere ripreso oppure no? Certo. Non voglio essere ripreso, grazie.